Salve a tutti ragazzi, sono ice 2004 e oggi siamo in un nuovo video eh, sugli snapshot di Minecraft oggi siamo con la 21V37A prima di tutto volevo parlare di alcune cose eh, ho visto che alcuni video tra cui un video di uno snapshot di un po' di tempo fa ha raggiunto quasi 700 visualizzazioni adesso non l'ho più visto perché l'ho visto tipo 5 giorni fa e sono stato tipo Cosa, perché non me l'aspettavo assolutamente Una cosa del genere sotto i video degli snapshot Arrivano al massimo a 100 visualizzazioni, Sono già tanti In più ho visto che anche la serie Tutto quello che c'è da sapere su Minecraft Sta facendo un sacco di visualizzazioni Quindi magari Probabilmente tra un po' la riprenderò ehm, Altre cose da dire Non mi spammo molto spesso Però ehm, Ricordatevi di iscrivervi perché I video sugli snapshot sono Difficili da fare perché c'è una preparazione dietro, poi comunque tutti i video li edito sempre, quelli di Minecraft soprattutto, e in generale un po' tutti i video tranne quelli di Cyberpunk ci vuole un po' più di tempo per editarli e più di tutto quelli di Cyberpunk è un casino a registrarli. Ma a parte quello, di un altro conto. Volevo dirvi di iscrivervi e lasciare like al video se vi è piaciuto, tanto comunque non vi costa niente. E poi altra cosa, non lo dico spesso, ma abbiamo un server Discord, abbiamo, o un server Discord, che, eh, in cui dentro ci sono tutte le persone con cui ho fatto video, quindi eh, ci sono Lorex, c'è Madamarco um, e un sacco di altre persone. Adesso siamo quasi a 350 membri, quindi di persone ce ne sono, poi c'è una community molto bella perché io, io stesso la sto controllando e poi soprattutto se sono, sono molto attivo quindi potete parlare con me, anche tutti gli altri sono molto attivi e poi soprattutto potrete trovare persone che hanno magari i vostri stessi interessi Minecraft, anime e cose varie, e soprattutto ci sono anche molti bot che fanno cose interessanti comunque iniziamo con il video eh, che ho già fatto un bel po' di introduzione e fatemi abbassarci anche perché sennò mi muore il computer allora, siamo negli snapshot della 1.18, sto un po' laggando, lo so, però non ci posso fare niente, la 1.18 mi lagga molto e comunque sto pianificando di comprare un nuovo computer che dovrebbe poi essere molto meglio e quindi speriamo in bene. Allora, come potete notare la generazione del mondo è cambiata molto, sembrano quasi quei, quei tipi di mondo che c'era una volta che erano tipo gli esagerati, qualcosa del genere si chiamano proprio così. Biomi vasti forse, adesso non ricordo Sì, adesso come sto dicendo hanno cambiato la generazione del mondo Queste dovrebbero essere le nuove montagne Adesso qui non mi dice il nome del bioma eh, Comunque adesso le andremo a vedere bene nello specifico Dovrebbero essere le nuove montagne Adesso non posso farvi vedere le coordinate perché boh, sono vaccato Ma posso farvi vedere, posso dirvi che adesso eh, la nuova altezza del mondo è 320 le nuvole che io non ho attivato, adesso le attiverò un attimo. Adesso sono a eh, 190 e quindi sono molto più alte di prima. Poi vabbè, le disattiverò le nuvole perché non mi piacciono. Eh, altre cose importanti, eh, le caverne sotto perché nella 1.17 hanno eh, rimesso la vecchia generazione dei mondi e ora hanno rimesso la nuova generazione quindi con, eh, vabbè c'erano già le caverne ci sono adesso le spaghetti caves che si chiamano proprio così le, la mm, caverna agroviera e poi dopo la, la caverna normale e forse ce n'è anche un altro tipo che adesso non mi sta sfuggendo. ah ecco, eh, la noodles cave mi sembra ehm invece comunque il limite del mondo è stato abbassato a meno 64 qui non ve lo posso far vedere ma siamo a meno 64 è stata cambiata anche la generazione di minerali che ehm, adesso il ferro si può trovare in posti più alti anche nelle montagne i diamanti invece sono più in basso come i lapis, i lapislazuli e la redstone tra l'altro qua c'è un generatore, c'è un generatore, uno spawner eh, e comunque in generale le verne sono molto più grandi come potete vedere adesso volevo cercare una Lush Cave che però eccola qui la lash cave. Come vedete, ci sono anche le lash cave che sono un nuovo bioma in cui hanno anche messo i Spore Blossom. che Adesso non riesco a farvi vedere perché non sono spawnati. Comunque, Spore Blossom. Ehm, andando avanti, gli Axolot adesso spawneranno soltanto nei laghetti delle lash cave. Quindi, qua, eccola qui una lash cave decente. La lì prima era un po' piccola, eh, però anche questa qui non è spawnata bene. Comunque, adesso andiamo a cercarle con eh, i comandi che magari ci escono alcuni migliori. Adesso, gli axe, come sta facendo, dovrebbero spawnare qui. Soltanto che io ho disattivato lo spawning naturale dei mob, perché così l'acqua di me anche manca, È tutto per una questione di video. Tra l'altro, qua c'è un altro geode. Eh, in generale, alcuni minerali adesso spawnano eh, dentro, la, dentro la pietra invece che eh, come questi qua che spawnano nelle caverne si possono proprio vedere tipo il carbone che infatti ce ne se ne troverà molto di meno in giro perché sarà più dentro, dentro la pietra invece andando su in un bioma meno laggoso non come la, la giungla tipo questo bioma qui gli smeraldi invece spawnano sulle montagne ad altezze cioè alle altezze più alte diciamo anche se non suona molto bene ad altezze maggiori. Ecco, diciamo, invece le caverne adesso possono spawnare nei laghetti. Ci saranno molti laghetti che hanno dentro le caverne. Altre novità, adesso i fiumi sono molto più grandi, come vedete. Hanno cercato di limitare i deserti eh, che spawnano vicino a biomi freddi e hanno cercato di cambiare... adesso abbiamo trovato una mesa che... Sono stato, mi ritengo fortunato perché sono molto rare. Poi hanno messo che possono spawnare dei microbiomi soprattutto che spawnano, in, dovrebbero spawnare in luoghi sensati, ad esempio una, mesa può spawn, una micromesa potrebbe spawnare dentro un deserto. E in Piedis hanno messo che i biomi hanno ehm, una temperatura e i biomi con la temperatura simile spawnano vicino, quindi un deserto non dovrebbe più spawnare vicino alle montagne di quelle innevate, quindi ora il mio computer sta facendo un rumore incredibile, spero che non si senta, guardiamo i nuovi biomi, quindi ehm, non mi ricordo qual è più, locate, ecco locate biome, cerchiamo i nuovi biomi che sono il grove biome, che a quanto pare si chiama solo grove, che è spawnato qui, ecco qui la grove che non saprei tradurla in italiano, perché comunque i grove sono solchi in inglese, quindi... Comunque questo piano qui che è un po' vagato. Queste sono le nuove montagne, invece. Questi qua sarebbero i Snowy Peaks, immagino. Eh, snow Capped Peaks. Dovrebbero essere, cerchiamolo, Located Lion, Snow Capped Peaks. Vediamo se sono questi. Sì, sono questi. Invece la grove, questa parte qua sotto, dove dovrebbero spawnare... Degli alberelli ogni tanto li avete eh, i Lofty peaks, cerchiamo Probabilmente mi sono sbagliato prima perché i biomi sono simili. Forse sono i Lofty Peaks che sono buggati. Comunque, questi sono i Lofty Peaks. Il nuovo bioma che hanno aggiunto. Poi hanno aggiunto anche la midow Quindi, Locate barion Meadow. Che me la conta qui. Nelle midow eh, ogni tanto spawnerà un albero. Che quasi sicuramente ha un alveare. Adesso forse questa non è la midow. Ne mi è uscita un po' una sfigata mi sa. Andiamo a cercarne un'altra. Mi esce solo questa. Si sì, mi esce solo questa. Comunque nelle midow spawneranno le capre e gli asini anche. E quindi è molto interessante. Poi adesso hanno aggiornato le spiagge. Ah ecco le qua le api. Eccolo qua l'albero con le api. Inoltre nelle meadow dovrebbero spawnare anche i lupi mi sembra, quindi infatti come lì ci sono i lupi adesso ci sono fiumi più grandi come stavo dicendo ho delle spiagge più grandi quindi cerchiamo locate biome beach faccio vedere che hanno cambiato le spiagge, riavviare minecraft perché non caricava i biomi, non so come mai però penso che siano gli snapshot un sacco valgati Adesso hanno aggiunto nuovi, nuove spiagge purtroppo ho trovato la spiaggia più schifosa che si poteva trovare Adesso dovrebbero essere eh, più grandi. Adesso sto laggando un po', però comunque eh, le specie dovrebbero essere più grandi. Io ve lo faccio sapere, adesso non le sto trovando. Ecco, questa è una spiaggia. Sembra un grande deserto, ma in realtà è una spiaggia. Queste sono più grandi, come vedete. Tra l'altro qua c'è delle pecore bagrate. Altre cose. Eh, adesso hanno aggiunto, che ve l'avevo già parlato, ogni tanto sottoterra terra ha... Ehm, a delle altezze più basse innanzitutto adesso c'è la deep slate oh, tra l'altro qua c'è il diamante abbiamo trovato il diamante si possono trovare delle grandi avene di minerali come eh, che si trovano di solito nel tufo eh, che sono eh, contengono rame o ferro e adesso in giro per il mondo spawneranno sotto eh, Y64 c'è Y0 e fino a Y-64 spawneranno ogni tanto delle cose di tufo, degli, degli agglomerati di tufo. Nelle montagne ogni tanto invece spawneranno degli agglomerati di eh, minerali, cioè minerali, rocce varie tra, la, tra cui la diorite, il granito e l'andesite. Invece nelle midow, mi sembra, adesso non mi ricordo, nelle midow spawnano degli agglomerati di diorite, cioè diorite di cite. Altre cose da dire, adesso i villager non attaccheranno più i bambini dei villager e adesso hanno messo, che c'è nel codice di Minecraft, un linguaggio eh, dei villager, che dei degli villager in generale, quindi gli, gli esseri senzienti di questo mondo che sono villager, villager... Eh, e quelli delle mansioni, che sono delle mansion che dovrebbero essere i villager eh, comunque i vindicator, quelli lì hanno un linguaggio comune che si può trovare nel codice di minecraft e quindi probabilmente sarà qualcosa che metteranno nell'archeologia, che sarà in futuro penso, non ne ho idea eh, altre cose importanti, hanno modificato il sistema della luce nel gioco se io metto una torcia eh, tutto dove è illuminato anche solo pochissima illuminazione adesso non riesco a farvelo vedere perché non mi fa vedere la luminosità comunque in che non c'è zero di luminosità quindi qua c'è 15 e poi vabbè andando avanti qua di 15 dovrebbero arrivare fino a qui penso qua dovrebbe essere zero qui spawnano i mob mentre tutto dove c'è luce non spawnano più mentre prima se c'era spawnavano sotto i sette di luce quindi questa cosa qui aiuta nelle case che magari sono non troppo ben illuminate e spawnano mob ho scritto 7 per sbaglio e... altra cosa le enchanting table adesso non mi ricordo come si chiamano in italiano tavola d'encantamento quindi rimettiamo notte sono stupido fanno luce come vedete fanno più o meno luce come una torcia di redstone come vedete e ultima cosa con le cisoglie e con una qualsiasi pianta che cresce ora possono eh, essere smesse di far cioè smettono di crescere se li clicchi con al bambù non funziona però con le Twisted Vines funziona se li clicchi con le cesoglie smettono di crescere adesso mettiamo la eh, random tick speed a livelli altissimi così quindi magari non così tanto così vediamo la crescita in diretta eh, come vedete, questa pianta cresce mentre questa qua che è stata cliccata no. Se cioè adesso questa la clicco, smette di crescere. Ora rimettiamo a random speed after, perché se no mi implode il computer. E così, con tutte le piante che crescono, tecnicamente, forse con il bambù non funziona. E penso che sia un errore del gioco perché non ha senso. E quindi adesso ehm, è molto utile, così quando costruiamo, non si generano cioè non, non crescono a dismisura in più adesso eh, forse me, me lo sono perso comunque spona la chiaia in queste specie di bordo del fiume che probabilmente prima non ne spawnava così tanto quindi detto questo ho finito spero che il video vi sia piaciuto eh, lo so che è stato un po' incasinato ma è da un po' che non registro più su Minecraft e ho deciso di eh, prepararmi un po' di meno per questo video perché... Eh, diciamo che ci, se no ci mettevo troppo tempo e vorrei già caricarlo entro domani e quindi eh, spero di editarlo velocemente adesso sono nel, lo sto registrando già il giorno che è uscito non come gli altri canoni che lo carico un po' dopo comunque è scesa un po' la qualità del video ma eh, è uscito un po' prima comunque detto questo il video è finito spero che vi sia piaciuto nonostante questo, questi problemi e ciao